Grazie Presidente, abbiamo sentito parlare di bellezze, di patrimonio artistico e di patrimonio culturale, forse, forse pochissimi sanno che l'Italia ha un patrimonio culturale che non è pari al mondo anche oltre il patrimonio culturale monumentale e archeologico e si tratta del patrimonio librario e del patrimonio archivistico. Gli archivi italiani sono i più ricchi e preziosi del mondo oltre che i più numerosi e eh, l'amministrazione capitolina vanta fra i suoi preziosi avere anche l'archivio storico capitolino che custodisce eh, documenti dall'età umanistica, anzi credo addirittura anteriori, e li conserva fino agli anni 30 con criteri scientifici, eh, con eh, i parametri assolutamente rispettati di eh, conservazione, consultazione e tutela, con le difficoltà che forse non tutti conoscono ma che non è qui il caso di ribadire perché l'oggetto della mozione è un altro. L'oggetto della mozione è tutto il patrimonio documentale dell'amministrazione capitolina che non è conservato nell'archivio storico, e cioè tutto il flusso documentale prodotto dagli anni 30 ad oggi. Eh, la documentazione viene scientificamente eh, definita come archivio storico eh, quando appunto si tratta eh, di produzione risalente a più di 50 anni fa, archivio di deposito quindi degli ultimi 40 anni dove ancora si può procedere allo scarto, dove cioè si può, ehm, ehm, si può eh, ancora mh, distruggere il materiale che non è più eh, utilizzato e poi c'è l'archivio corrente che è il flusso documentale quotidianamente prodotto. Il problema è che eh, noi non abbiamo più la possibilità, non abbiamo la possibilità di fare scarto perché sono 88 anni che non viene più censito e archiviato la produzione documentale capitolina. La produzione documentale capitolina è dispersa in tutto il territorio in ben 138 locali diversi, questo è un censimento fatto nel 2014, sono riuscita a recuperare la spesa solo per quattro di questi locali e ammonta a una cifra di, mi sembra, 197, milioni, eh, di euro, eh, scusate, 197 mila euro annui. Quindi è evidente che eh, non è, eh, tra l'altro i, i locali dove questo materiale è conservato è praticamente veramente un deposito, eh, non è in sicurezza e quindi ci troviamo di fronte a una situazione caotica, illegale, perché non rispettiamo il codice dei beni culturali, visto che il materiale è a rischio, è altamente inefficiente perché conserviamo anche ciò che potrebbe essere scartato, il cittadino ha difficoltà a reperire quando va a chiedere un documento antico, vecchio, insomma risalente nel tempo, deve pagare istruttorie perché è difficile trovarlo, è antieconomico per l'amministrazione stessa. Noi parliamo molto di digitalizzazione come se la digitalizzazione fosse la panacea di tutti i mali e la soluzione, non è così. Però vorrei un, un, un attimo di silenzio ragione, perché è veramente difficile. Silenzio in aula, per favore. Digital, eh, digitalizzare il caos non è la soluzione. Dobbiamo assolutamente fare ordine in questo materiale che è materiale prezioso perché è la storia del nostro, della nostra città ed è qualcosa che serve quotidianamente, quindi dobbiamo provvedere al suo censimento, all'analisi della documentazione, alla sua descrizione, alla sua archiviazione secondo metodi e tecniche scientifiche moderne, standard internazionali. Per fare questo abbiamo bisogno che il personale riceva una formazione eh, precisa e scientifica ed è necessario reperire una sede che raccolga tutto il materiale disperso in questi 138 locali e che consenta eh, di eh, poter anche consultare questi, eh, questi materiali ed è stato stimato che serve, servono almeno 30 chilometri lineari di scaffalatura quindi con questa mozione si chiede che si provveda a sanare questa situazione che veramente è indegna di una capitale europea. Grazie.